Sono alcuni che sono affezionati di politicamente scorretto, che io li vedo tante volte, vedo anche un sacco di gente nuova, la sala dove facciamo i dibattiti è sempre molto piena, quindi eh, <ride> di tenere la gente fuori, che c'è lo schermo fuori per vedere. L'altra cosa che è molto bella, che fin dall'inizio ha fatto la differenza con noi, è, la, è il web, sono, la, possibilità di, la possibilità di fare questo, il fatto che la, un, un sacco di gente, ma non solo, c'è un sacco di gente che ci segue da fuori, ma c'è gente che magari è venuta il sabato con il a fare un dibattito, poi se ne è tornato via e sta seguendo il dibattito domenica a casa sua, per dire, è veramente una comunità, sì, è una una comunità, ma un gruppo per di persone, il web in questo e chi ovviamente si è andato a fare per renderlo possibile ci aiutato a funzionare.